Belen Rodriguez, trucco luminoso e… maglietta bucata?. Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé, ogni foto della bella showgirl argentina viene subito presa d'assalto dai follower. Questa volta, a finire nel mirino dei fan è una foto pubblicata sul profilo Instagram della modella. La maglietta della discordia. Nella foto, Belen è ritratta con gli occhi chiusi e una mano sulla visiera del cappello che le ricopre il capo. Il pretesto è quello di augurare buongiorno ai suoi fan e buon inizio settimana, ma i follower non si lasciano scappare l'occasione per commentare l'immagine della showgirl. Le donne, innanzitutto, le fanno i complimenti per il trucco. Che è molto delicato e leggero ma estremamente luminoso, Belen ha un ombretto beige che le dona un effetto bagnato molto glam, così come vuole la moda del momento. Le labbra sono solo leggermente colorate, con un lucida labbra pesca, che le evidenzia senza involgarirle. Proprio le labbra sono sotto il mirino degli haters, che l'accusano di averle ritoccate dal chirurgo, mentre i più ferventi ammiratori si lasciano andare a commenti più hot. Ma c'è un altro particolare che ha attirato l'attenzione dei follower, la showgirl indossa un maglioncino a righe bianche e nere che in alcuni punti sembra essere boccato. E, come prevedibile. Qualcuno comincia a far notare alla bella argentina che la maglietta è rotta o che le maglie bucate si buttano o, ancora, c'è chi fa battute sulle possibilità economiche di Belen. In realtà, a guardarla bene, la maglia è volutamente bucata, visto che gli squarci sono presenti su tutto il davanti del maglioncino. Ma. Si sa, un personaggio come Belen Rodriguez fa sempre discutere, che sia una nuova moda lanciata proprio dalla showgirl? Staremo a vedere come se risponderà ai fan. Dialogo continuo con i fan. Belen è uno dei personaggi dello spettacolo che ha un rapporto costante con i fan, attraverso i propri profili social. Non è raro che la showgirl risponda direttamente alle domande dei follower e o alle accuse, come è successo qualche giorno fa. La modella argentina aveva pubblicato una foto in cui diceva ai fan di essersi appena struccata e di essere pronta per andare a letto. Tra i commenti dei fan che si complimentavano per la bellezza anche al naturale di Belen, qualche fan ha messo in dubbio che la bella Argentina fosse senza trucco. Allora la Rodriguez ha risposto che quando ti strucchi con latte detergente è possibile che rimanga qualche traccia di make up sulle ciglia. Le follower non hanno creduto alla versione data da Belen e allora lei ha continuato, in maniera piuttosto accesa ma non maleducata, dicendo che avrebbe potuto mostrare il lavandino con i residui delloperazione di strucco. Per fortuna, la showgirl ha avuto dalla sua parte tante altre ragazze che lhanno difesa, mettendo a tacere le male lingue che cercano sempre di trovare qualcosa di sbagliato in ogni foto o video postato dalla Rodriguez. Belen alterna foto di scena a foto di vita privata, in modo da condividere con i suoi follower, ben 6 milioni, ogni istante della propria vita, non solo professionale.